Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere degli oggetti che ci sono appena arrivati dalla casa produttrice. Si tratta di lettere e numeri per il pirografo a penna. Ecco qui vedete come sono fatti. Sono in ottone, c'è tutto l'alfabeto più eh, alcuni simboli oppure i numeri, con anche il simbolo dell'euro, la percentuale. Possono essere utili quando eh, si deve stampare su legno o su cuoio. Si montano a vite semplicemente. Qua, servita. e si usano come se fosse uno stampino, bisogna posizionare il pirografo perfettamente verticalmente al piano non li abbiamo ancora provati perché sono proprio appena arrivati, ecco vedete come si monta vite, molto semplice Se vi interessano li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com. Grazie a tutti, vi aspetto per il nostro prossimo video. Ciao ciao!